Questa sera è una presentazione duplice in un certo senso perché partiremo dal nuovo numero di Limes, che vedete anche qui: L'intelligenza non è artificiale, con Fabrizio Maronta, analista di Limes, e con Alessandro Aresu, anche anch'egli analista di Limes. E dicevo duplice presentazione perché in realtà questa sera sarà di, ci sarà l'opportunità di confrontarci anche su. Sul libro eh, scritto da, da Alessandro, uscito da poco per Feltrinelli, eh, che parla proprio di guerra tecnologica tra Cina e Stati Uniti Il dominio del XXI secolo è il suo, il suo titolo Quindi le, le, i, due, i due volumi sono molto legati e, e questa sera diciamo proveremo a ragionare su, su entrambi eh, Comincerei appunto con, con Fabrizio Maronta, da una domanda un po' generale perché questo è un numero che diciamo, si occupa di tecnologia e di tecnologia dal punto di vista geopolitico eh, e quindi la domanda è che c'entra la tecnologia con la geopolitica o meglio che c'entra l'intelligenza artificiale visto che è il fulcro del titolo con la geopolitica. Grazie, grazie Lorenzo, buonasera a tutti, grazie di essere qui e collegati se c'è un collegamento. E, mh, la tua è un'ottima domanda anche perché eh, se tutto è geopolitica non è più niente, è geopolitica per cui insomma eh, è, è una domanda assolutamente legittima allora l'idea alla base di questo numero <coughs> oltre che chiaramente parlare di un argomento estremamente pervasivo per una serie di ragioni che cercheremo di spiegare qui oggi, nelle nostre vite a tutti i livelli e quindi anche a livello diciamo prettamente dell'analisi geopolitico-strategica è che ehm, il, ehm, diciamo, la guerra tecnologica anche per le tecnologie di punta di frontiera come possono essere i semiconduttori o microprocessori o chip sono sinonimi ehm, quindi la microelettronica è, fa parte di quel movimento se vogliamo chiamarlo così a cui stiamo assistendo da qualche anno a questa parte che adesso, ai noi, con la guerra in Ucraina è diventato ancor più classicamente tangibile, di eh, in qualche modo ritorno ad alcuni mh, diciamo canoni di comportamento degli attori internazionali, i più vari, nel caso ucraino in particolar modo, e anche della Cina e degli Stati Uniti, gli Stati, in cui eh, ciò che prima avevamo nel lungo, eh, dopo guerra fredda, dato come mh, dato scontato, e, cioè, e quindi come fine ultimo dell'azione internazionale e delle nostre vite, cioè fondamentalmente il benessere economico, materiale, la diffusione del paradigma capitalistico, industriale, in senso occidentale del termine, torna ad essere un mezzo al fine di qualcos'altro. Faccio un esempio pratico, perché altrimenti così può sembrare un po' fumoso, ehm, prendendo una delle carte che sta nel numero, Internet. È nella natura umana e delle invenzioni umane la cosiddetta eterogenesi dei fini, cioè che uno ha in mente qualcosa e poi il risultato è qualcos'altro. Succede a noi, nelle nostre eh, vicende individuali, Succede anche assolutamente nelle vicende collettive. Però per chi di noi, di voi, credo che come età più o meno il grosso di noi si ricorda, se non l'infanzia di internet, quantomeno diciamo, i suoi, la sua età eh, immatura, andiamo appunto con la mente... All al, alle aspettative e all'idea dietro a internet, fino ancora a 10-15 anni fa, forse, la verde prateria in cui fondamentalmente tutto è concesso, tutto è accessibile, chiunque può, qualsiasi cosa. Una sorta di eh, come dire, tecnologia livellante in cui la tecnologia in sé era neutra, e il risultato della diffusione rapida di questa tecnologia era un mondo più aperto e in qualche modo più mh, equiparato, se mi passi il termine, cioè un mondo in cui, in prospettiva quantomeno, un cinese, un indiano, un inglese, un italiano, uno statunitense e magari anche un abitante delle isole Comore potevano potenzialmente accedere alla stessa informazione, esprimere le stesse eh, diciamo, opinioni o comunque diciamo, dare uguale visibilità eh, alle proprie istanze. Ma questo, se ci pensiamo bene, è una concezione della tecnologia che è neutra solo apparentemente. Il mezzo era considerato neutro, il fine era un fine tipicamente occidentale cioè rientrava in quell'idea tipica della fase, per dirla con l'inflazionato Fukuyama, della fine della storia, per cui aveva vinto un determinato modello, quello diciamo, occidentale e statunitense, dopo la guerra fredda, e tendenzialmente quel modello sociale, forse anche culturale, politico, e quindi anche l'uso degli strumenti tecnologici che quel modello fa, si andavano, in qualche modo, diciamo così, democratizzando, sempre però sulla scorta di un non detto. E il non detto era che dal momento che la parte di mondo che aveva partorito quelle tecnologie e, che aveva anche, e il cui modello politico, economico, culturale, aveva vinto nella contesa della guerra fredda, improntava di sé tutto il mondo. Quindi la neutralità stava nel fatto che il mezzo diciamo, portava una sorta di livellamento delle opportunità, quindi diciamo, una sorta di, appunto, di equiparazioni, di omogenizzazione, se vogliamo. Infatti il leitmotiv della globalizzazione è stato spesso anche questo, omogeneità, livellamento delle differenze. Però il modello in realtà non era un modello astratto, era un modello molto specifico, il nostro, o meglio, quello americano. Se noi guardiamo a cosa è Internet oggi, complice le barriere linguistiche, ma non solo, Internet oggi è un, una tecnologia, un ambiente molto più segmentato, molto più esclusivo di quanto originariamente pensassimo. La Cina, per esempio, ha eretto uh, una sorta di grande muraglia, Great Firewall, digitale, che non è impenetrabile, come non è impenetrabile quella iraniana, quella nordcoreana, figuriamoci quella russa, però diciamo in qualche modo crea effettivamente un ambiente esclusivo in cui tra l'altro anche alcuni campioni occidentali non entrano, non c'entra Amazon, Google ha dovuto fare più di un passo indietro, eh, non c'entrano i nostri social network eh, e via dicendo. Quindi, morale della favola, questi strumenti sono degli strumenti che non possiamo più illuderci di considerare neutri, perché sono tornati... Al servizio di qualcos'altro. E questo qualcos'altro sono disegni di potenza o diciamo, di resistenza ai disegni di potenza che sono squisitamente geopolitici, cioè mettono l'economia e le sue filiazioni, anche quelle tecnologiche, al servizio diciamo di tutto questo. Perché abbiamo chiamato questo titolo l'intelligenza non è artificiale? Beh, per due ragioni fondamentalmente. Uno di natura prettamente tecnica, perché c'è un grande in questo momento eh, equivoco rispetto alla intelligenza artificiale che è uno degli ambiti in cui maggiormente in questo momento, in questa fase, si gioca la partita per il dominio di quelle che si credono siano le tecnologie diciamo, di punta e del futuro che potranno fare la differenza anche nella capacità di uno Stato di controllare la propria popolazione, di avere il polso della propria popolazione in maniera diversa a seconda dei regimi politici e diciamo del, di sondare i propri oppositori, di fare la guerra, di produrre innovazioni tecnologiche. E questo perché quello che noi chiamiamo intelligenza artificiale non è un'intelligenza nel senso prettamente umano del termine, cioè non c'è la scintilla divina, è fondamentalmente eh, una enorme capacità di acquisizione di elaborazione di dati che produce sempre più raffinata sempre più complessa sempre più per certi aspetti inintellegibile nei risultati finali nel senso che diciamo, i livelli e le quantità di dati e i livelli di elaborazione degli stessi vanno aumentando ma fondamentalmente siamo ancora e forse lo saremo ancora per molto in un processo in qualche modo potremmo dire diciamo automatico cioè, non c'è volontà. Due, perché, come dicevo prima, tutto questo poi è messo a servizio di disegni geopolitici. Quindi, fondamentalmente, c'è l'uomo non solo dietro alla programmazione dell'algoritmo, che poi altro non è che fondamentalmente una metodologia di risoluzione di un problema, che l'algoritmo fondamentalmente è una procedura, è quello. Poi può essere più o meno complesso, ma fondamentalmente è quello ma c'è anche l'uomo dietro alla finalità per cui questi strumenti sono concepiti e usati. Quindi siamo ancora in un mondo, per fortuna mi verrebbe da dire, ma non è detto che sia così, nel senso che comunque l'umanità può essere decisamente crudele, ma comunque siamo ancora in un mondo estremamente umano. L'ultima cosa, e poi mi fermo qui, è che l'altro... Ehm, aspetto su cui in qualche modo ci siamo forse un po' ingannati o che comunque, intanto questo è un grafico che vi fa vedere quali sono in questo, questa fase storica i Paesi che maggiormente eh, investono in ricerca e sviluppo di tecnologie sull'intelligenza artificiale, va da sé che la Cina e gli Stati Uniti spiccano particolarmente. E' una delle ragioni per cui gli Stati Uniti si sono in qualche modo svegliati da un apparente sonno e hanno individuato nelle tecnologie di cui stiamo parlando, di cui Alessandro poi parlerà in maniera anche più tecnica e specifica. Eh, uno degli elementi in cui la Cina fa seria e temibile concorrenza agli Stati Uniti è perché, appunto, eh, l'intelligenza artificiale, perché con queste tecnologie diciamo, la Cina ha uh, fatto dei salti avanti notevoli negli ultimi tempi. Ma l'altra cosa che abbiamo un po' diciamo, trascurato è diciamo, l'idea uh, che tutto questo non sia solamente diciamo, un, uh, come dire, una lotta concettuale, ma abbia delle concrete e rilevanti ricadute industriali. Da questo punto di vista mi piace, quando parlo di questi argomenti, rilevare una grande contraddizione, e cioè che noi per anni abbiamo parlato di un mondo post-industriale, ma noi abbiamo parlato in un mondo post-industriale semplicemente perché avevamo una visione estremamente ridotta mh, e forse per certi aspetti anche un po' miope del mondo, per cui vedevamo il mondo come una proiezione di noi stessi. Forse diciamo, un vecchio eh, come dire, riflesso pavloviano post-post-post, ma molto post-coloniale, o comunque... Come dire, sull'onda della grandezza che, che, che, f, diciamo che fu che noi paesi europei sapemmo esprimere in, uh, in un passato insomma più o meno remoto. In realtà la globalizzazione nel senso prettamente economico del termine, e cioè l'estensione del paradigma capitalistico al resto del mondo senza più infingimenti dopo la fine della Guerra Fredda, con qualche infingimento ma poi con risultati notevoli già prima della fine della Guerra Fredda, se consideriamo che la Cina di fatto ha abbracciato questo modello dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, ha comportato un'epoca diciamo, iperindustriale. Cioè nel senso che voi pensate che in questi ultimi 30-35 anni, diciamo da quando è caduto il muro di Berlino quantomeno, tutta una serie di paesi che fino ad allora erano state economie fondamentalmente agricole e estremamente arretrate, cioè non solo agricole, ma anche con agricolture arretrate, cioè poco meccanizzate e via dicendo, sono entrati a più e nell'era industriale. Quindi diciamo, il mondo a cui noi abbiamo assistito negli ultimi decenni è un mondo iperindustriale, non postindustriale. E uno degli aspetti in cui questo risulta particolarmente evidente è proprio diciamo, l'aspetto della partita industriale, nel senso delle tecnologie, delle materie prime, del know-how, diciamo, di tutto degli impianti, tutto ciò che serve a fare materialmente ciò di cui stiamo parlando. Perché senza una capacità industriale enorme, enorme noi non saremmo nell'epoca dell'elettronica diciamo, di massa. E se non fossimo nell'epoca dell'elettronica di massa, queste frontiere tecnologiche e l'uso delle stesse ai fini della competizione geopolitica in campo civile e in campo militare perché sono due facce della stessa medaglia e l'importanza ehm, e diciamo anche delle conseguenze per l'appunto non volute e impreviste dello sviluppo di queste tecnologie non sarebbe un argomento. Non staremmo qui oggi a parlare di questo, staremmo a parlare di qualcos'altro. Ultima, ultimissima veramente cosa, ai fini diciamo anche se vogliamo di un argomento molto attuale come la guerra, queste tecnologie hanno un aspetto intrinseco estremamente importante che forse per certi aspetti, almeno da un punto di vista non solo teorico ma proprio anche pratico, della pratica della strategia il più dirompente. Sono tecnologie duali, cioè fino a qualche anno fa la tecnologia duale per eccellenza era il nucleare, perché se sai fare la bomba sai fare la centrale, e se sai fare la centrale normalmente sai fare la bomba. Oltre alla bomba devi saper fare anche la miniaturizzazione della testata, devi saperla mettere su un missile che la porti a destinazione o avere un bombardiere, però diciamo che padroneggi la tecnologia nucleare. Oggi queste tecnologie informatiche servono tanto al campo civile quanto al campo militare, per questo hanno una ricaduta strategica enorme e per questa ragione sono oggetto per l'appunto di contesa e per questa ragione ci abbiamo fatto il numero e questo risponde alla domanda iniziale eh, stiamo vedendo qui una, una carta che si lega molto, molto bene al, alla domanda che volevo fare a Alessandro Resu, che è consigliere scientifico di Limes ed è direi esperto no, non solo di geopolitica ma anche nello specifico del, eh, come potremmo dire, del, del, del, degli elementi di guerra tecnologica, no? eh, tant'è che vi dicevo poco fa che eh, è uscito recentemente un suo libro per Feltrinelli che si chiama Il dominio del XXI, nel XXI secolo, ma cos'era due anni fa, tre anni fa era uscito un altro libro sul, su, Nel 2020. Qua, sembra quasi combinata la... Grazie, grazie Fabiana. Eh, che è questo, il dominio del XXI secolo. Eh, Cina-Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia. Ci tenevo a farlo vedere anche perché la copertina è, è, è molto bella. Nel 2020 invece era uscito un altro tuo saggio per la nave di, di Teseo, o Teseo, che dir si voglia, sempre sul diciamo sulla capitalismo politico di Stati Uniti e Cina. Quindi insomma è un tema... Che, che ti è molto caro e dicevo che la mappa ha a che fare con la domanda che ti, che ti sto per porre Perché tu nel numero di Limes eh, di, cui, di cui parliamo questa sera eh, hai scritto diverse cose Ma una di queste è relativa a un personaggio, se vogliamo, Morris Chang E a un'azienda che è forse è la più nota quando si parla di semiconduttori, eh, TSMC Cosa ci racconta la storia di Morris Chang? Anche del, del, di un tema di cui abbiamo parlato molte volte in questa occasione, ovvero eh, la centralità geopolitica di Taiwan. Ecco che è un filone, credo, abbastanza importante da, da, da approfondire. Ma intanto, chi è Morris Chang e perché ne parli nel numero di Limes? Grazie Lorenzo, sono felice di essere qui a Torino per parlare di una cometa a me caro, Morris Chang, che è il protagonista di uno dei miei articoli del numero di Limes e poi del primo capitolo del mio libro, Il dominio del ventunesimo secolo, che si chiama appunto Il secolo di Morris Chang. Maurice Chang ha quasi un secolo, perché è nato nel 1931 e gode ancora di ottima salute. I prodotti delle sue aziende sono nelle vite di quasi tutti noi, perché sono negli smartphone, eh, nei personal computer. Apple è di gran lunga il principale cliente di TSMC, quindi dovete sapere che se nella vostra vita c'è Apple, oltre ad esserci l'impronta di Steve Jobs e Tim Cook, c'è sicuramente anche eh, Maurice Chang. Per capire Morris Chang bisogna andare a Taiwan nel 1972, dopo che Nixon è andato in Cina. E quindi quel momento geopolitico molto importante dell'apertura degli Stati Uniti alla Repubblica Popolare Cinese in ottica anti-Unione Sovietica, un momento molto importante della storia eh, del Novecento. A Taiwan eravamo molto preoccupati. E, insomma, Il seggio alle Nazioni Unite passava dalla Repubblica di Cina, Taiwan, alla ben più popolosa Repubblica Popolare Cinese. Gli Stati Uniti sicuramente avrebbero cooperato con la Cina. Sulla tecnologia, l'industria e già alcune aziende stavano pianificando di portare la loro produzione industriale da Taiwan alla Cina. Una di queste era una delle aziende che aveva investito di più a Taiwan, la Mattel. Perché Taiwan era piena di fabbriche di barbie eh, negli anni 70, quindi a Taiwan erano preoccupati che non ci fosse un futuro per il paese fuori dalle barbie. Quindi i tecnocrati di Taiwan, alcune delle persone che guidavano il paese, che poi si sarebbe incamminato verso la democrazia, eh, avevano un'ossessione di immaginare uno sviluppo industriale per Taiwan eh, fuori dai giocattoli eh, e da alcuni schermi televisivi e il loro grande esempio il Giappone, quindi l'ascesa industriale e tecnologica del Giappone che già all'inizio degli anni 70 impensieriva gli Stati Uniti, impensieriva gli Stati Uniti anche in un'industria quintessenzialmente americana, letteralmente inventata eh, nella cosiddetta valle del silicio, la Silicon Valley, l'industria dei semiconduttori che ha caratterizzato eh, con aziende come Shockley, Fairchild, Semiconductor e eh, Intel una vasta parte dello sviluppo degli Stati Uniti nell'ambito militare negli anni 50 e negli anni 60 e poi sempre più nell'elettronica di consumo, eh, dalle calcolatrici ad alcuni elettrodomestici fino all'uso sempre più frequente nei calcolatori e nella loro successiva diffusione. E, quindi questi tecnocrati di Taiwan, in particolare un personaggio che aveva il ruolo di consigliere informale del governo, dopo essere stato ministro, che si chiamava Katie Lee, avevano una generale idea di voler realizzare uno sviluppo tecnologico ad alto valore aggiunto, dentro una tendenza generale della, della collocazione verso l'Asia orientale di alcuni importanti investimenti industriali, che si era visto in Giappone cominciava ad emergere nelle varie tigri asiatiche del tempo, così sarebbero state chiamate, accadeva in Corea del Sud, eh, accadeva a Hong Kong, poi a Singapore, Taiwan voleva essere parte di questo percorso, quindi per questo crearono un centro, il centro IT eh, sul trasferimento tecnologico e avevano l'idea anche di creare una rete informale di emigrati cinesi negli Stati Uniti che lavoravano nell'industria dei semiconduttori, in particolare per Radio Corporation of America, che faceva semiconduttori non tanto avanzati, ma era un'azienda importante dell'ottica di General Electric. Quindi cominciano questi primi trasferimenti tecnologici, ma a un certo punto Katie Lee e degli altri dicono ci serve una persona che prenda in mano questo progetto. cioè Noi siamo... Insomma, dei tecnocrati che hanno una visione generale della questione non abbiamo una visione specifica, abbiamo bisogno di una persona che incarni questo eh, processo. E, um, Maurice Chang nasce nel 1931, ma dal 1949, con la nascita della Repubblica Popolare Cinese, va negli Stati Uniti, studia prima ad Harvard, all'MIT e poi eh, diventa una persona che lavora nell'industria dei semiconduttori degli Stati Uniti per decenni, in particolare per Texas. Si, Instruments, azienda nella quale anche per i suoi natali non riesce mai ad arrivare al vertice anche se è mh, sicuramente uno dei manager più importanti quindi questo signore eh, che aveva poco più di 50 anni negli anni 80 non sapeva molto cosa fare nella sua vita, si era eh, mezzo ritirato, gli arriva questa offerta del governo di Taiwan e dice vabbè ri ricominciamo la vita eh, a 50 anni eh, andiamo a Taiwan a inseguire questo strano progetto di costruire un'industria dei semiconduttori in questo paese attraverso la presidenza di questo centro ITRE e Chang arriva in questa, eh, a Taiwan con un'idea di riorganizzazione dell'industria dei semiconduttori che corrisponde diciamo a per non farla lunga, degli aspetti tecnici che avevano studiato eh, dei, degli esperti, in particolare Carver Mead e Lynn Conway, eh, ma che corrisponde alla logica della globalizzazione verso l'Asia già negli anni eh, 70. Allora, quello, su cui, quello su cui Chang eh, si concentra è una riorganizzazione di quest'industria che separi la funzione della progettazione o design dalla funzione della produzione. Per fare queste cose che sono così pervasive nelle nostre vite. La cosa più importante da capire, ed è un po' quello che cerco di raccontare nel mio libro, è che servono numerosi passaggi fatti da numerose aziende e tutta questa filiera nel mondo in cui viviamo è diventata enormemente complicata. Enormemente complicata vuol dire che sono coinvolte centinaia di aziende, a volte migliaia di aziende, per giungere a un prodotto finito, eh, miniaturizzato, in particolare. Oggi l'industria è divisa tra aziende che producono del software che serve per la progettazione, aziende che fanno progettazione dei chip, aziende che producono gli elementi, e gli aspetti chimici o i gas che vengono utilizzati nelle fabbriche dei chip, aziende che producono i macchinari che vengono utilizzati nelle fabbriche dei chip, aziende che fanno le fabbriche dei chip, aziende che assemblano, aziende che testano, Oh, uh, i chip. tutte queste sono aziende diverse in genere sono delle aziende diverse e negli anni 80 la situazione dell'industria era più semplice l'idea di Morris Chang è che se per dirla breve, eh, nell'Asia orientale dove c'erano anche certe condizioni di costo del lavoro, eh, qualcuno si faceva a carico della parte della produzione. Allora poteva nascere un enorme ecosistema di aziende che non dovevano pensare a costruire la fabbrica e a spendere tantissime risorse in questo, ma potevano destinare la ricerca e sviluppo a tutta la fase della progettazione dei chip. Quindi, questa scommessa che ha fatto e ha realizzato Morris Chang ha cambiato. Il mondo dei microprocessori, se possiamo mettere la slide eh, di nuovo precedente, quindi con la nascita di questa azienda, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation nel 1987, che si basa proprio su questo paradigma, cioè di dire io produco i semiconduttori. Io faccio questo e mh, diciamo, creo valore per una serie di clienti e fornitori. Chi sono i miei clienti? Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia, aziende che progettano Qualcosa che io produco per loro. Quindi queste aziende affidano a me, che sto a Taiwan in questo ecosistema di ricerca e di produzione, in queste fabbriche che costano 10 miliardi, 20 miliardi, 40 miliardi, eh, 60 miliardi eh, di dollari, i loro prodotti che io faccio e poi eh, li consegno, vengono poi, insomma, nel caso degli smartphone ovviamente i microprocessori vengono assemblati assieme ad un, un sacco di altra roba, e questo come sapete viene fatto soprattutto in Cina da un'altra azienda di Taiwan che si chiama Foxconn. E mh, non solo, l'azienda di Maurice Chang, TSMC, eh, arricchisce i, i suoi fornitori, per esempio le aziende che producono le macchine oppure i gas che vengono utilizzati in questi processi, ogni volta che devi costruire una di queste fabbriche arricchisci le aziende che fanno questi macchinari con procedimenti insomma, particolari eh, quasi eh, esoterici per dei profani come l'incisione al plasma, il drogaggio, eh, la litografia ultravioletta estrema. Quindi insomma, esiste... E qui anche il sottotitolo del mio libro: questo sistema invisibile eh, del, del nostro mondo che regge la, la struttura tecnologica eh, del mondo. Non lo vediamo eh, non solo perché è piccolo, non lo vediamo perché non abbiamo idea. eccetto ora un po' sì di TSMC di cui eh, si parla, ma insomma, fino a dieci, dieci anni fa, TSMC era importante lo stesso e eh, non è che eh, tutti stessero a parlare di TSMC. Ma ci sono eh, insomma dei. Di altre aziende che condizionano questa nostra vita, Synopsys, Cadence Systems, Lam Research, eh, KLA, eh, Applied Materials, eh, il campione olandese dei macchinari ASML che costruiscono questo mondo. Ora, qual è il problema di questo mondo? Diciamo l'efficienza e la logica della globalizzazione ma anche la genialità di questo imprenditore e la enorme superiorità organizzativa e gestionale che ha costruito rispetto ad altri attori del settore, ad altre aziende, grandi aziende importanti, aziende storiche come Intel o diciamo, molto ben organizzate eh, come Samsung, è un rischio un rischio politico. Nel um, TSMC oggi è l'azienda asiatica a maggiore capitalizzazione, e, um, nel, tra il 2015 e il 2016 quando la Cina ha iniziato a investire fortemente nell'ambito dei semiconduttori, avevano chiesto, lo ricordo nell'articolo di lì, messo a Morris Chang, se i cinesi si erano fatti un grosso fondo che ora ha molti problemi di corruzione, si chiama Tsinghua Unigroup, eh, per agire nei eh, semiconduttori, e gli avevano chiesto se sarebbe disposto a vendere eh, una quota di TSMC al fondo, e lui ha detto sì, se il prezzo è giusto, eh, diciamo, l'azienda è molto valida, quindi se lo strappagano... Uh, sono anche disposto a vendere ai cinesi questo ci fa capire come a volte la logica dell'economia e la logica della politica non vanno nella stessa direzione perché? perché io vi ho spiegato che TSMC nasce sulla base di questo paradigma quindi per questo il secolo della, di Maurice Chang è la globalizzazione che io devo arricchire i miei clienti e i miei fornitori e I clienti di TSMC sono diventati sempre più anche cinesi, questo ecosistema di aziende di progettazione dei chip, poi sono, tante di esse sono diventate delle aziende cinesi a un certo punto, soprattutto eh, post grande recessione quando la Cina ha investito tanto eh, nella tecnologia e quando c'è stata la grande ascesa di Huawei che a un certo punto è diventata eh, in particolare nel 2018 il secondo cliente eh, di TSMC dove, dopo Apple vedete qui i principali clienti di TSMC, Huawei non esiste più, perché a un certo punto sono arrivate le sanzioni eh, degli Stati Uniti e hanno decapitato eh, la forza di Huawei nel mercato degli smartphone che era quello su cui eh, erano degli importanti clienti eh, di TSMC quindi vedete Un'azienda, diciamo una straordinaria azienda che nasce in un contesto geopolitico, quello che vi ho ricordato all'inizio di Nixon in China, il tentativo di, eh, in Cina, il tentativo di Taiwan di trovare una nuova strada nella tecnologia, procede eh, secondo una logica economica e poi incontra delle logiche politiche e delle logiche di sicurezza nazionale che caratterizzano molto questo settore anche per il cruciale legame eh, con l'intelligenza artificiale e qui vengo alla conclusione. Alcune delle aziende che vedete qui, in particolare Nvidia, Nvidia è un'azienda che conoscono quelli che come me sono degli appassionati di videogiochi eh, già dagli anni 90 perché nasce per fare dei chip grafici tridimensionali per i videogiochi e poi è diventato il principale attore eh, negli acceleratori grafici per eh, l'intelligenza artificiale e i supercomputer, computer tant'è che i due super computer di cui, che sono in Italia di cui a volte sentiamo parlare quello dell'ENI e, e quello Leonardo presso il Cineca hanno entrambi degli acceleratori grafici eh, di Nvidia e, mh, il, quindi la, la, capacità, la capacità di trattamento dei eh, dati e di eh, diciamo fare dei salti duali come quelli di cui parlava Fabrizio in precedenza è legata anche a delle capacità di hardware che tu o possiedi o non possiedi, quindi mh, insomma un'azienda come Nvidia anch'essa ha tutto l'interesse ad avere un, il numero più vasto possibile eh, di clienti, quindi anche dei clienti cinesi. Arriva un'azienda cinese che fa il suo eh, chip personalizzato assieme a Nvidia, lo paga eh, un sacco di soldi e, mh, e questa è una transazione di mercato. Però gli Stati Uniti dicono che questa cosa non va più bene, perché cosa succede se quell'azienda... Cioè loro ti dicono è nata questa start up sull'intelligenza artificiale in Cina sono dei ragazzi nel garage ma invece l'esercito popolare di liberazione cinese che ha messo il garage a disposizione per loro e quindi vuole che l'azienda sviluppi delle capacità che poi devono utilizzare per le armi autonome o per altri elementi con cui vogliono attaccare Taiwan per esempio quindi gli Stati Uniti hanno hanno portato alle estreme conseguenze un po' quel processo di cui parlavo nel mio libro precedente, dell'equilibrio tra sicurezza nazionale e condizioni di mercato. Se tutte le tecnologie sono considerate duali tu arrivi in un mondo in cui eh, il mercato sostanzialmente è costantemente bypassato da decisioni eh, politiche, perché tu vai a vedere come funzionano le aziende e, e hai l'esercito degli Stati Uniti che ti dice sì ma tu a chi stai vendendo, e il, chi lavora per l'azienda eh, alla quale eh, stai vendendo, che filiera produttiva hai e questo è un po' il grimaldello che si inserisce in in questi meccanismi eh, di mercato e meccanismi eh, della globalizzazione grimaldello pericoloso eh, perché se tutto è sicurezza nazionale allora non funziona più niente e eh, diciamo TSMC non è nata perché aveva un progetto di sicurezza nazionale ma perché è riuscita a fornire prodotti sempre migliori ai suoi clienti eh, Jensen Wang il fondatore di Nvidia eh, ha avviato l'azienda non per fare la sicurezza nazionale eh, di qualcuno ma perché era ispirato dall'idea che eh, si poteva giocare ai videogiochi con una resa grafica eh, migliore, che non è un obiettivo eh, stretto di sicurezza nazionale. Quindi l'innovazione tecnologica e anche l'intelligenza artificiale si muove sempre di più in questo crinale importante. Un crinale che Morris Chang eh, diciamo dall'alto dei suoi 91 anni continuerà a, a dover affrontare. Una Se cosa posso... Alessandro, che, che, che dobbiamo dire, volevo solo rilasciare: questo perché prima parlavamo no, della eh, posizione strategica di, di Taiwan e tu alla fine del, del capitolo su Maurice Chang del libro dici che i cittadini di Taiwan definiscono TSMC la montagna sacra che ci protegge e scrivi l'enorme successo di TSMC che ha portato a uno stretto legame economico tanto con gli Stati Uniti quanto con la Repubblica Popolare Cinese è considerato lo scudo di silicio in grado di proteggere l'isola. Secondo questa visione il prezzo di uno sviluppo violento della questione di Taiwan è troppo elevato per tutte le parti Quasi che come dire, il gigante di cui ci hai, ci hai raccontato potesse essere, non so poi quanto sei d'accordo con questa visione Un come dire, freno ai possibili sviluppi bellici eh, a, a Taiwan Non so se Fabrizio vuole aggiungere qualcosa su, su questo, credo di sì No io in realtà... Su questo sì, diciamo che eh, ti, diciamo, Taiwan e TSMC, eh, e il, Alessandra ha portato il discorso su quello non solo perché tu Lorenzo hai fatto questa domanda, tra l'altro molto ben posta, ma perché TSMC è proprio, insomma l'avrete capito, l'esempio lampante non solo del contrasto tra meccanismi della globalizzazione e quindi interdipendenza e logica invece di confronto, che tende invece a far diminuire l'interdipendenza in una logica di sicurezza nazionale, specialmente in un mondo iperindustriale in cui comunque tu non puoi rimettere il genere nella bottiglia, quindi in nome della sicurezza nazionale tu non puoi riportare la tua società agli anni 50 ovviamente, quindi devi cercare diciamo, di, eh, di eh, tenere insieme le due cose, ma è anche l'esempio del collo di bottiglia, cioè la caratteristica... Diciamo da, da matti di questo discorso in un'ottica prettamente geopolitica e che queste industrie non sono forte, solo fortemente trasnazionali ma hanno dei colli di bottiglie mostruose e lui li ha citati, ha citato di SMC. Adesso io non ricordo, Alessandro, che percentuale dei chip mondiali sfornano. Le, le fonderie di Simon, sì, ma allora, una eh, quello che ha detto Taiwan ufficialmente al WTO eh, a dicembre è il, se non sbaglio, il 25% complessivo eh, della produzione sì. mondiale e oltre il 60% dei nodi più avanzati. Ecco, dei allora semiconduttori voi prendete più avanzati. queste quantità e levatele. Non è che semplicemente voi non avete un certo modello di smartphone, è che tutta una serie di tecnologie non le avete più e i prezzi salgono. E qui c'è l'altro discorso, che è il discorso della sostenibilità sociale di tutto questo, perché vedete, ed era questa l'osservazione che volevo fare poi originariamente quando ti avevo chiesto la parola, ehm, nella logica del decoupling di cui sentiamo tanto parlare, cioè del tentativo statunitense di impedire alla Cina di accedere alle tecnologie più avanzate e di sganciare la propria economia, sono due facce della stessa medaglia, dalla Cina in modo tale da essere il più possibile il meno interdipendente possibile dalla Cina non solo da un punto di vista industriale ma anche da un punto di vista finanziario perché non vi scordate che con gli attivi commerciali la Cina negli ultimi 20-30 anni, anni ha comprato debito pubblico statunitense quindi tanto per essere chiari Probabilmente le guerre in Afghanistan e in Iraq e anche se volete diciamo, ciò che sta facendo adesso gli Stati Uniti per l'Ucraina, senza eh, il reinvestimento della Cina dei suoi attivi commerciali nel debito pubblico statunitense, gli Stati Uniti l'avrebbero fatto, ma con diciamo, un po' più di sofferenza. Quindi è un condizionamento non indifferente. Allora, tutto questo che cosa comporta però? Comporta che se tu, diciamo persegui questo sganciamento e quindi subordini nuovamente l'economia, la tecnologia al fine prettamente diciamo, geopolitico, tu devi essere, quantomeno in un determinato lasso di tempo, disposto a pagare un prezzo. E questo prezzo può essere molto alto anche in termini di consenso interno, perché noi in questi mesi di, eh, di guerra ci siamo riempiti le pagine di giornali, i talk show e tutto quanto dell'inflazione e di quanto l'inflazione sia una tassa recessiva, recessiva, anzi regressiva, nel senso che colpisce i redditi più bassi. Colpendo i redditi più bassi mette a rischio la pace sociale, mettendo a rischio la pace sociale mette a rischio la democrazia e via dicendo. Allora, guardate, tanto per poi andare sul pratico, quattro anni di pressioni, del governo, questo è preso al Financial Times, del governo statunitense su Apple affinché Apple si affrancasse da Foxconn, che è in realtà è una fabbrica taiwanese ma che ha il grosso degli stabilimenti in Cina. In Cina ha una forza lavoro che si avvicina tra l'1,5 e 2 milioni di persone. Parentesi. Ciò che rende la Cina la Cina è stata la sua capacità di sovvertire completamente i mercati in cui è entrato, perché in ogni mercato in cui la Cina è entrata, sia come mercato di sbocco, sia come produttore, ha completamente sovvertito il tutto. Tant'è vero che in questo momento gli Stati Uniti sono loro per primi che fondamentalmente, non a parole ma nelle azioni, mandano a dire al resto del mondo, a cominciare dalla Cina, che il WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è figlia degli accordi di Bretton Woods, cioè del mondo americano-centrico occidentale, modello che poi si è esteso al resto del mondo con la fine della Guerra Fredda, non conta più un accidente. Sono gli Stati Uniti stessi che dicono che quella cornice non ci interessa più, noi vogliamo ricreare degli insiemi, Diciamo commerciali e quindi diciamo di alleanze che in qualche modo sono di carattere più regionale, cioè non sono più universali perché non ci puoi mettere dentro tutto. I paesi che abbiamo messo dentro, a cominciare dalla Cina, sono incontrollabili. Allora, quattro anni, diciamo 2020-2022, queste sono le proiezioni al 2024, di pressioni politiche del governo statunitense affinché Apple a Franchi, la sua filiera dalla Cina, hanno prodotto questo. Cioè nel 2020, lo vedete, Apple partiva che i suoi prodotti di punta, iPhone, Airpods, Mac e iPad, li faceva tutti in Cina. Tutti. Cioè uscivano tutti da là. È vero che i microchip di punta venivano da Taiwan, però diciamo, senza questa filiera questi prodotti non sarebbero usciti perché? Perché non c'è un altro paese che replichi quell'ecosistema di subfornitori e tutto quanto, non c'è un paese diciamo, che offra queste economie di scala. Nel senso che, se tu queste cose le, fa le facevi da qualche altra parte, le fai da qualche altra parte poi l'iPhone lo paghi 2.000-3.000 dollari e quindi vai fuori mercato. Ma Hanno meno profitti e l'iPhone è una macchina da profitti eccezionale. Non solo, ma queste aziende, possiamo parlare di Apple, possiamo parlare dei GAFA cosiddetti, ma possiamo parlare anche di Tesla, sono sempre più parte per certi aspetti. I semiconduttori, sicuramente, del famoso apparato militare industriale che non era una menata di Eisenhower, esiste davvero, cioè anche nella misura in cui queste tecnologie sono duali. Oggi scopriamo che gli ucraini usano i droni e puntano i loro missili tanto intelligenti che noi gli forniamo, perché c'è la costellazione Starlink di, di satelliti di Elon Musk, senza la quale diciamo, quei missili che noi forniamo sarebbero ciechi, allora. Se in questo tempo, questo è quello che Apple è riuscita a fare, delocalizzando in Vietnam, delocalizzando in India, ma quello che fa in India oggi lo fa con diciamo, prodotti ben intermedi che vengono dalla Cina. Cioè, quindi capite quanto è difficile smontare questo meccanismo che Alessandro credo vi ha descritto in maniera piuttosto efficace anche perché ha usato un esempio pratico, senza danneggiare non solo l'economia, in prospettiva quindi anche il benessere e la pace sociale, ma anche proprio le chance diciamo, tecnologico-strategiche dei paesi. Non è un caso che fondamentalmente gli Stati Uniti, e non solo, stiano facendo pressione su queste aziende affinché aprano filiali nel Delaware, in Germania, dovunque pur di fare cosa, non solo avvicinare la produzione, ma soprattutto capire il know-how, perché la cosa interessante di tutto questo è che con eh, diciamo, gli stabilimenti eh, le aziende occidentali hanno ceduto anche know-how alla Cina e agli altri paesi. Adesso lo stiamo facendo col Vietnam e via dicendo perché non è possibile arrivare a questi sistemi industriali così grandi senza che il paese in cui tu li installi padroneggi un minimo, anzi più di un minimo, processi produttivi che sono tra l'altro così complessi. Cioè Lì non sono solo le mani che assemblano gli stabilimenti di Foxconn in Cina, sono anche gli ingegneri che seguono le linee di produzione, che la Cina sforna in quantità industriali, molto maggiori tra l'altro dei sistemi eh, del, di istruzione occidentali, che hanno abdicato a certe professionalità, hanno lasciato scadere quelle facoltà e tutto quanto perché deindustrializzando non hanno solo levato il posto di lavoro nella fabbrica, hanno desertificato anche il contesto diciamo, di saperi che servono, perché se io quella fabbrica non la metto più eh, in Virginia ma la metto in Cina, c'è cioè, meno gente si iscriverà a ingegneria, o se ci si iscrive, magari paradossalmente va a lavorare in Cina. Se voi parlate con ingegneri che, che fanno questo lavoro, la maggior parte di questi per un periodo della loro vita sono andati a Taiwan, sono andati in Cina, sono andati altrove. E per forza, perché gli impianti stanno là, non solo lì, ma con quelle dimensioni stanno lì. Quindi, cioè, capite che la partita industriale che si gioca è una parte di reindustrializzazione che ci stiamo apprestando a giocare innanzitutto è complicatissima e poi è diciamo, irta di ostacoli ed è estremamente pericolosa perché se reindustrializzi, cioè se fai il passo più lungo della gamba nella politica di reindustrializzazione, ti trovi senza, diciamo, che non sai più fare quei prodotti, per un certo periodo non puoi più farli, ma un certo periodo vuol dire cioè, che questa roba ci serve sempre cioè, non è che la volta che hai fatto so, l'impianto fognario, eh, l'impianto fognario con un minimo di manutenzione, diciamo, te lo porti avanti anche per 100 anni. Qui l'obsolescenza è rapidissima. Quindi, conseguentemente, diciamo, le nostre società non riescono a funzionare senza un continuo approvvigionamento di questa roba. Fabrizio, quindi... lo chiedo una, una cosa, eh. Alessandro, prima di arrivare alle, alle domande di, di tutti voi, che ha a che fare con il posto dell'Italia, se c'è un posto dell'Italia in tutto questo eh, nel sottotitolo del, del volume di Limes leggiamo l'Italia cerca posto nella filiera dei chip e tu oltre ai due articoli di, di cui abbiamo parlato prima eh, partecipi anche a una conversazione nel, nel volume dedicata un po', un po a questo eh, e allora la domanda che ti faccio è qual è il posto dell'Italia in, in questo sistema quanto pesa cioè ci sono realtà italiane che operano nel mondo dei, dei microchip, che operano nel mondo dell'intelligenza artificiale, cosa c'è al di là di Stati Uniti e Cina di cui abbiamo parlato fin qua in gran parte? Allora, la domanda è molto appropriata. diciamo. L'aspetto che vi volevo restituire anche prima, anche se poi il mio libro è soprattutto legato al contesto internazionale di questa competizione, è che per le potenze è diventato sempre più importante riuscire a fare un'analisi eh, delle filiere industriali e tecnologiche. Senza un'analisi un delle filiere industriali e tecnologiche tu non non capisci niente, cioè, se non sai dove sono i centri di ricerca, non sai dove sono le aziende che fanno una cosa, un'altra, un'altra cosa ancora, ormai non puoi più affrontare eh, questi temi. Questo è valido per i microchip che probabilmente sono la filiera eh, più complessa al mondo. E, ma vale per tantissimi altri aspetti, per esempio anche la supply chain delle batterie è molto importante per il suo ruolo nella mobilità elettrica e eh, nello stoccaggio eh, di energia è uno dei temi Io un ed è un campo in cui la Cina è messa molto meglio che sui chip possiamo metterla così? Meglio. nel mio libro c'è eh, no, questi due lati della medaglia la Cina non sta messa bene nei chip ci sono i controlli delle esportazioni statunitensi, tutte quelle aziende che vi ho citato prima, nessuno è cinese, quindi eh, i, i chip sono la principale voce di importazione per i cinesi, ma non hanno il potere nella eh, supply chain. Le batterie sono completamente diverse, il produttore eh, principale al mondo, eh, Catl, eh, è un'azienda cinese, ehm, BYD, eh, Build Your Dreams, è un'azienda cinese che è ormai un leader eh, sull'auto elettrica, ha superato Tesla per eh, le vendite globali in alcuni momenti. Del 2022, produce pure le batterie. Quindi, i cinesi, diciamo, sulla, sulla, sulla mobilità elettrica hanno fatto una specie di capolavoro che è complicato ora eh, descrivere. Insomma, capolavoro secondo i loro interessi nazionali e che ci fa capire anche, per esempio, ed è il mio messaggio più importante per l'Europa e per l'Italia: che la filiera della mobilità elettrica e delle batterie prevede la centralità della chimica, quindi se tu eh, mh, diciamo, dici che la chimica ti fa schifo, sei morto in quella filiera, come in altre. L'Europa ha delle grandissime capacità nella chimica e ha avuto tantissime aziende eh, che se ne sono andate altrove, anche perché il Green Deal europeo da questo punto di vista è stato un progetto eh, a metà tra l'ingenuità e la stupidità. Cioè hanno detto dobbiamo raggiungere dei target, X, perché Green è bello, invece di andare a parlare con tutte le aziende chimiche europee e decidere con loro eh, quali componenti e processi servivano per fare questo. Ora che c'è stato l'Inflation Reduction Act, se ne stanno accorgendo, però per me chi ha concepito il Green Deal è della gente che si deve vergognare. Di, diciamo che sì, l'Inflation Reduction Act è questo provvedimento degli Stati Uniti che ha il nome legge per ridurre l'inflazione, ma in realtà non c'entra niente con l'inflazione, ma sono una serie di sussidi sulle varie supply chain della transizione energetica, stimati a circa 400 miliardi, che hanno l'obiettivo di ricollocare negli Stati Uniti e in Nord America, eh, quindi non in Europa, eh, aziende che operano in tutti i vari passaggi, di questa filiera, quindi l'estrazione dei materiali eh, che, che, so, che sono necessari la raffinazione e il trattamento eh, dei materiali e poi l'impacchettamento e le fabbriche delle batterie e le fabbriche delle, eh, delle automobili quindi questo pensiero ritornando alla domanda questo pensiero sulla struttura della supply chain è molto importante peraltro nel libro riporto anche eh, la, mh, la storia eh, di uno degli operatori eh, de, mh, più importanti della, della mobilità elettrica in Europa che è il cofondatore di un'azienda di batterie svedese che si chiama Nordvolt, che è un torinese si chiama eh, Paolo Cerruti e lui ha proprio mh, sviluppato questo pensiero della deep supply chain cioè la filiera profonda nel senso ci sono diversi passaggi che si possono fare all'interno di queste filiere e non è scontato che le debba fare l'azienda coreana X, magari la può fare anche un'azienda piemontese, un'azienda dell'Emilia Romagna solo che in questo momento non lo sa ma ci sono delle persone che lo sanno e quindi è bene che diciamo, si costituisca questa intelligenza. Per quanto riguarda l'Europa e l'Italia diciamo, non è vero che non esistono nella filiera dei microchip questo è il primo messaggio eh, l'Italia eh, possiede assieme alla Francia un'azienda che si chiama ST Micro che in Italia ha più di 11.000 dipendenti e uno dei maggiori investitori di ricerca e sviluppo in Italia e ha creato in Sicilia il più importante polo di innovazione del mezzogiorno che sta eh, a Catania. Quindi è un'azienda eh, importante, interessante che diciamo con altre aziende europee opera un po' Tutte negli stessi segmenti, soprattutto quello industriale e automotive, quindi insomma, devono stare attente a non essere portate eh, indietro rispetto all'evoluzione all del settore. Per esempio in Piemonte, se non sbaglio a Novara c'è una delle più importanti aziende di test in Europa che si chiama Spea. E in Lombardia c'è un altro grande campione nazionale che si chiama Tecnoprob. ci sono diverse aziende interessanti in numerosi ambiti della filiera ci sono anche alcune aziende guidate da italiani all'estero diciamo, è molto importante tanto per l'Europa e per l'Italia fare questa mappatura complessiva per capire poi dove bisogna investire perché quando le cose, queste cose non sono semplici il, quindi insomma anche perché mi è capitato non è nemmeno facile da spiegare al decisore politico dopo che tu hai capito come funzionano queste cose, perché magari uno è convinto boh, esiste la fabbrica prendo e faccio la fabbrica, no ma nella fabbrica ci sono i componenti chimici eh, ci sono eh, i macchinari, quindi conta chi produce quei macchinari se riesce a fare il testing insomma è un ecosistema estremamente complesso e appunto il mio messaggio è la cosa più ideale che si può fare è come l'Europa dall'inizio ha fatto il Green Deal cioè dici diventiamo verdi eh, così in, sì, in no, astarto, anche diventare... senza un pensiero industriale, finanzi eh, certo. hanno fatto il New European Bauhaus quindi finanzi eh, con i soldi europei una cosa dove dici devo fare i progetti di arte per dire che green è bello e nel mentre chiudono delle aziende perché vanno eh, a fare lo stabilimento chimico in Cina, cioè la gente poi si arrabbia e queste cose diventano insostenibili. Quindi ora, siccome hanno visto che eh, il panorama eh, è diverso, un pochino si cambierà, ma diciamo non... Ancora, come europei e italiani il passo che dobbiamo fare, e siamo ancora in tempo, è agire con questa consapevolezza delle eh, supply chain eh, e delle filiere, e, mh, cercando di investire sui vantaggi che ancora abbiamo. e poi. Attualmente sulla base delle risorse di cui eh, disponiamo, cercare di eh, finanziare e di investire sul nuovo. Questo poi si lega anche all'ecosistema dell'intelligenza artificiale dove l'Italia ha delle capacità, lo ricordiamo nel dialogo anche con i responsabili di Leonardo che è un'azienda importante in questo settore e poi sicuramente attorno al tecnopolo di Bologna eh, si è sviluppato un ecosistema molto interessante dal punto di vista eh, delle capacità della conoscenza eh, sul supercalcolo e naturalmente queste cose però dovranno tradursi sempre di più anche in dei progetti imprenditoriali e industriali perché se poi non hai la forza finanziaria per eh, sostenere queste cose potrebbero restare eh, isolate rispetto alle loro potenzialità no, tra l'altro il supercalcolo è fondamentale perché specialmente in una fase progettuale ma anche di realizzazione questi oggetti sono talmente complessi che per essere progettati e spesso anche realizzati hanno bisogno di alta capacità computazionale perché non è facile progettare un oggetto minuscolo su cui stanno milioni di transistor, cioè gli interruttorini che facendo acceso uno, spento zero eh, rendono possibile fondamentalmente il linguaggio informatico. Un'altra cosa importante che mi viene da dire è che piccolo non è, molto bello in questo ambito, nel senso che per carità la start-up ci sta sempre, cioè nel senso che il bello, uno dei limiti della Cina, per esempio in questa corsa, è che in Cina è tutto fatto per fiat governativo, diciamo che il garage se c'è di solito è fornito all'esercito popolare di liberazione e quindi Quel tipo di ecosistema non solo politico ma anche economico e sociale rende difficile sfruttare il genio del singolo che salza con l'idea geniale. Quindi probabilmente di Bill Gates o Steve Jobs ne nascono pure in Cina, però in quell'ambiente fanno molta più fatica eh, diciamo, a esprimere il loro genio in maniera libera. Però poi quando arrivi su queste scale devi avere la grande industria. Che noi abbiamo buttato insieme all'acqua sporca l'altra cosa importante di queste filiere sono le materie prime lo diceva giustamente innanzitutto sono materie prime che devono arrivare iper raffinate negli stabilimenti dice no ma il silicio non è un problema perché sta ovunque frena, vero è molto, è molto comune è molto più comune del neodimio dell'antimonio e di tutte quelle terre e metalli rari che vedete qui di cui tra l'altro l'Europa è, allo stato attuale delle conoscenze geologiche, meno ricca di altri posti, ma pur essendo molto comune, è come dire che l'idrogeno sta dappertutto, sì, sta dappertutto, ma lo devi tirare fuori, o devi separare diciamo, dall'ossigeno, perché sennò è acqua. Quindi sta dappertutto, ma lo devi tirare fuori. E la stessa cosa vale per questo. Quindi il buffer di silicio, su cui poi voi nelle immagini spesso vedete diciamo, le macchine che mettono i chip, Diciamo, quell'affare, già quello, è il frutto di una filiera industriale estremamente complessa. Ti, ti propongo Fabrizio e Alessandro di, di, di destinare questi ultimi minuti a domande, eh, che certamente ci, ci saranno, su, su quello di cui abbiamo parlato. Abbiamo dieci minuti, quindi saremo abbastanza rapidi. Se avete domande, manifestatevi e verremo da voi con un eh, microfono. fase di timidezza iniziale, ecco qui abbiamo una, abbiamo una mano alzata qui, qui davanti, adesso arriva, arriva il microfono, se c'è già qualche altra domanda potete farvi vivi, Qua, Ho visto una mano qui davanti. Sera voi mi avete dimostrato perché c'è il problema di Taiwan, perché mi è sempre chiesto ma cos'è questo Taiwan che è così importante pensavo a un discorso di luogo no? delle rotte, delle, delle navi e invece stasera è evidente che Taiwan è importante Però non è quello il punto, questo è un punto intermedio, io così ho capito. Il vero problema è Cina e America. Questo è un'evidenza, stasera ho avuto la prova. Però tutta, finisco, tutta questa tecnologia di cui io sono molto lontano, proprio per età e per mentalità, e però mi fa sempre pensare che se nel 1945 la differenza, mi la che, conferma, che se nel 1945 la differenza era l'arma. Ho finito. Terza cosa, questa tecnologia mi preoccupa perché questi algoritmi di cui voi parlate, ma chi vi dice che un altro algoritmo è stato mal progettato o confusamente progettato e segnala qualcosa che invece non esiste e scoppia una guerra? allora Tante suggestioni intanto se ci sono altre domande è il momento perché se no non riusciamo a fare... Ok, ne abbiamo un'altra lì di fianco e poi rispondiamo, rispondono. Barriera all'espansione della Cina verso l'oceano, eh, quindi l'aspetto eh, più tradizionale di, di un di una, eh, valore per il Taiwan. Oggi l'abbiamo completato, anche se lo conoscevamo, diciamo che il vostro rapporto è stato molto chiaro: l'abbiamo completato con l'aspetto tecnologico. Però ci sono tutte e due, c'è anche l'aspetto geopolitico, diciamo di base. Perfetto, credo sia già una risposta no, al tema Taiwan, perché effettivamente quando abbiamo presentato il numero su, su Taiwan erano usciti questi due livelli, cioè la, la catena di isole che Quindi argina... le cose sono due, o abbiamo scherzato la volta esatto. precedente, o abbiamo scherzato questa, oppure invece ci sono tutte tre. Ci sono entrambe, quindi sia l'elemento tecnologico sia quello, come posso dire, geopolitico più, più tradizionale. Ehm, se volete dare un'ultima un risposta... Comincio io e poi chiude Fabrizio. Effettivamente sì, ci sono due aspetti, ve lo restituisco attraverso lo stesso Morris Chang, come vi ho detto è molto attivo, quindi insomma, anche lei non, so, non conosco la sua età ma tenga per sempre presente l'esempio di Morris Chang che è del 1931 e che sta dentro questi, e che sta dentro questi processi tecnologici, comunque l'hanno intervistato, intervistato e gli hanno chiesto, ma lo scudo di silicio no? quello di cui parlavi prima vale ancora? E lui insomma con eh, fare preoccupato eh, dice, se i leader cinesi ragionano in termini esclusivamente economici eh, lo, sì, lo scudo di silicio è valido e poi non ha detto l'altra parte della risposta si è fermato qui se ragioni in termini politici e geopolitici siccome c'è anche quella considerazione che si faceva nell'ultima domanda lo scudo di silicio non è valido ora Completo il ragionamento con una curiosità che spesso le persone hanno. La Cina, in caso di invasione di Taiwan, può impossessarsi di TSMC. Mostriamo un attimo eh, la slide. Allora, c'è la guerra a Taiwan, c'è la guerra qui, vedete, vedete le, mh, le fabbriche di. Eh, mh, vedete, vedete le fabbriche di. Eh, no, vabbè, eh, non importa. Eh, vedete le fabbriche, eh, vedete le fabbriche la, eh, di TSMC? Allora, cioè, se, se arrivano le armi cinesi su Taiwan, cascano i missili vicino alle fabbriche, si sfascia tutto: queste cose che costano 10, 20, 40 miliardi. Si sfascia tutto: i macchinari che stanno all'interno di queste fabbriche non funziona più niente dopo che arrivano le armi. Prima cosa che può accadere. Seconda cosa, per qualche ragione c'è cioè la guerra, eh, i macchinari non si rompono, le fabbriche non si rompono. Le fabbriche bisogna farle funzionare. Allora, ammettiamo che tutte le persone di Taiwan formate per anni per lavorare in queste fabbriche decidono poi, arrivano i cinesi e dicono no, io sto con la Cina. Se la Cina viene isolata a livello internazionale dopo l'invasione di Taiwan significa che i tecnici delle fabbriche di Taiwan che devono parlare ogni giorno ogni settimana, ogni mese per degli aggiornamenti con i clienti che sono principalmente negli Stati Uniti e i fornitori che si trovano negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea, principalmente, e nei Paesi Bassi e in Germania. Come fanno nel caso di isolamento internazionale della Cina, nel caso di una guerra a Taiwan, a mantenere questa interdipendenza? Non è possibile. Quindi, se questa cosa che vi spiego io, sicuramente i, la leadership cinese è in grado di spiegarla a Xi Jinping. Esatto. E il, ma rimane il lato del ragionamento che, eh, mh, che veniva reso implicito dalla risposta di Maurice Chang. Se ragioni solo in termini politici o per altre considerazioni, dici, va bene distruggo TSMC, non mi impadronisco di TSMC, ma vo lo voglio lo stesso, anche perché dico in questo modo eh, potrei dire ehm, impedisco a TSMC di diversificarsi di più eh, nel mondo, di andare subito negli Stati Uniti e di portare un po' di tecnologia lì, non ha molto senso dal punto di vista economico, tecnologico, organizzativo, però è qualcosa che può avvenire lo stesso. Che cosa ha senso però? La CEO può sempre impadronirsi di TSMC con uno scenario diverso rispetto a quello che immaginiamo adesso, cioè tra 15-20 anni una situazione diversa, non, si è, non avviene la guerra su Taiwan eh, nel breve termine. La società di Taiwan in qualche modo cambia, anche perché magari finanziata dalla Repubblica Popolare Cinese, che diciamo, eh, se deve scegliere di spendere non so, eh, 80 miliardi per una guerra può dire spendo spende 80 miliardi per finanziare eh, diciamo, il cambio di orientamento di Taiwan e in quel caso magari non ce ne accorgiamo ci mettiamo, smettiamo di parlare dei chip perché adesso poi le aziende entrano un po' in crisi eh, ci hanno stufato, ci dimentichiamo di tutto questo per una decina d'anni Taiwan eh, cambia mh, opinione anche se ora ci sembra assurdo e in quel caso eh, TSMC eh, andrebbe nel, nel terreno cinese, altrimenti eh, non ha molto senso ma a volte i leader politici fanno anche delle cose che non hanno senso, che sono molto preoccupanti. Direi, direi di sì, succede. Fabrizio vuoi concludere, vuoi dire qualcosa? Eh sì, molto rapidamente, però perché credo che ormai siamo un po'... Eh, bah, un paio di cose, innanzitutto, tanto per riprendere questo discorso, Sì, appunto. la monocasualità funziona molto raramente, per cui non c'è solo la tecnologia... Non c'è solo il discorso marittimo, cioè l'idea che Taiwan serva alla Cina per proiettarsi nel Pacifico ed evadere la famosa prima catena di isole. Ci sono questi due aspetti sicuramente e poi c'è diciamo, l'aspetto, però non ce lo scordiamo, prettamente politico-ideologico eh, diciamo, eh, simbolico. Taiwan è il posto in cui Chiang Kai shek, inseguito da Mao dopo, durante la lunga marcia, si, eh, eh, diciamo, si rifugia e da allora è l'anticina, inteso diciamo, come il modello alternativo e a, diciamo, a fasi alterne fondamentalmente filoamericano, proprio in quanto anticinese nel senso di anti-Repubblica Popolare Comunista. Ma dal momento che Taiwan sebbene la leadership taiwanese faccia di tutto per convincersi del contrario e la porzione di popolazione taiwanese più anticinese faccia di tutto per dimostrare il contrario, è fondamentalmente culturalmente cinese al pari delle parti diciamo, russofone dell'Ucraina, tanto diciamo, per essere politicamente scorretti ma quantomeno veritieri fino in fondo, appunto c'è diciamo, quella spinta da parte cinese, e eventualmente questa opportunità di cui diceva, se si vuole lavorare sui tempi lunghi. Poi per quanto riguarda diciamo, più in generale eh, il discorso delle filiere, eh, c'è diciamo, un ultimo aspetto su cui vale la pena di soffermarsi molto brevemente come battuta finale, perché la, la grande domanda adesso è vabbè ma allora che fine fa la globalizzazione? parte globalizzazione in termine mi piace fino a un certo punto perché diciamo, finisce per non spiegare niente nel senso che è un po' troppo vago ma se parliamo di quel sistema economico, lasciamo da parte diciamo, l'aspetto ideologico politico che ha strutturato eh, la produzione industriale e i mercati come li conosciamo oggi e che eh, diciamo ha sicuramente provocato sofferenza da un punto di vista sociale in chi diciamo, sotto vari aspetti si è trovato eh, diciamo, a produrre ritmi come dire, sovrumani, ma uscendo anche dalla povertà, come nel caso dell'Asia, o chi si è trovato invece a subire i contraccolpi della deindustrializzazione, come nel caso nostro, che però abbiamo anche beneficiato dell'apporto in termini di appunto maggior disponibilità di beni, maggiore economicità maggior varietà, insomma è un'arma a doppio taglio ma se questo sistema quindi in termini prettamente economici con il suo portato però diciamo industriale e quindi diciamo di vincoli strategici che, di cui abbiamo parlato questa sera così com'è è possibile da, in qualche modo, sostituire con un mondo di autarchie o di semi -autarchie. La mia risposta, forse troppo ottimistica, forse manco di fantasia, è no, però tra un estremo e l'altro c'è la scala di grigi, tra il bianco e il nero. E, diciamo, l'approdo che in questo momento, forse da un punto di vista proprio strategico, è più probabile, se proiettiamo le attuali tendenze nell'immediato futuro, è questo che vedete qui, cioè un mondo in cui anche le filiere produttive e i ragionamenti di tipo economico, pur non potendo prescindere completamente da una interdipendenza che in qualche modo è connaturata da alcune filiere, da alcuni aspetti del mondo contemporaneo, però si fa più diciamo, regionale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che... L'idea che ci si affranchi dall'interdipendenza non vuol dire che ci si affranca da sistemi complessi internazionali, anche economici, e soprattutto non vuol dire che si è liberi di scegliere le alleanze, perché il sistema diciamo, a, cui ci, a, a in, diciamo, di cui ci acconciamo a far parte è un sistema che è fondamentalmente americanocentrico perché l'alternativa è... Diciamo far parte di un sistema come dire, a dominio cinese oppure russo quindi chiaramente ci sono dei risvolti anche strategici in tutto questo non a caso, e chiudo qui quando nel 2019, 2019 il governo Conte 1 firma, forse era 2018 la, il il sottoscrive il memorandum eh, sulle nuove eh, vie 18 della seta con il, eh, il governo cinese. Dopo un po', diciamo, gli Stati Uniti hanno detto: scusate, forse o eravate distratti o non avete studiato a fondo le carte dal nostro punto di vista, eppure da quello cinese. Questo non è un, proge un progetto solo commerciale, è un progetto di influenza. Non andate oltre. Non vi chiediamo di strappare in diretta, diciamo, TV o social, diciamo la, la carta, però quella carta lasciate a ingiallire hm, che avete firmato. Quindi, diciamo, e questo sta creando e creerà sempre di più delle tensioni enormi in tutti quei paesi dell'Asia, sud-est Asiatico e non solo, che sono divisi tra una fedeltà strategica agli Stati Uniti, la Corea del Sud, il Giappone, Singapore. Per certi aspetti anche la stessa Taiwan, che hanno negli Stati Uniti diciamo, la loro garanzia verso lo strapotere cinese ed eventuali intenzioni bellicose della Cina, e però sono divise dall'altro canto, diciamo, dalla assoluta pervasività della Cina come interlocutore economico e molti di questi paesi, ultimo Singapore, ma ce ne sono tanti, la Corea del Sud, stanno cercando di segnalare che non vogliono essere costretti a scegliere, ma forse... In una certa misura saranno costretti. Questo per questi paesi è un dilemma veramente esistenziale. Per noi lo è un po' di meno perché non siamo così vicini alla Cina, ma la Cina ci è vicina comunque in altri modi, volendo. Per cui è un dilemma che riguarderà anche noi nei prossimi anni. Ottimo. Formazione di servizio. Eh, il prossimo mese tor torna l'appuntamento con, con l'IMES. Per i recidivi Parleremo di Polonia Ecco, parliamo di Polonia Tanto per restare okay. diciamo nei dintorni dell'Ucraina Per i recidivi invece domani sera alle 21 Penso che siano esauriti i posti ma io lo dico eh, Facciamo una serata live di Qui si fa l'Italia In cui parleremo di Enrico Mattei e del miracolo economico Alessandro Reyes uno dei massimi esperti anche di Enrico Mattei Peraltro quindi insomma ti penseremo domani sera eh, Abbiamo presentato il dominio del ventunesimo secolo Esatto, qualche poster dell'ENI e l'intelligenza artificiale numero di LIMES. Li trovate entrambi all'uscita, se li volete leggere e potete anche beneficiare di una dedica di Arezzo, che insomma è una cosa che ha un suo valore. Grazie a tutti voi, buona serata.